il buio fa splendere di più la luce è venuto pure il gatto a guardare che stronzata enorme stavo dicendo bip speriamo di essere in fascia protetta il buio e la luce stanno assieme è chiaro che il buio esiste perché la luce proietta le ombre è uguale la luce si vede se c'è buio se no saremmo ciechi allo stesso modo invece di vedere tutto nero vedremmo tutto bianco non ci sarebbe confronto, non ci sarebbe risalto, quindi quando eh, mi viene e la mente mi accompagna sempre in questa direzione, nell'estremismo, di enfatizzare tutto bello, tutto fantastico di qui, tutto uno schifo, tutto da abbandonare di là, è una fregatura, né più né meno in tutti gli ambiti, la spiritualità è magnifica, la sensorialità fa schifo, è una fregatura. Solo il mondo materiale conta, il mondo della spiritualità non vale niente, sono tutte balle. È una fregatura. Sono bravi solo gli uomini, le donne non sono capaci a fare niente. Sono brave solo le donne, gli uomini sono dei maiali. Sono fregature, tutte. Sono giochi della nostra mente soggettiva e anche della mente collettiva che vogliono estremizzare, portare al fanatismo, all'ossessione una parte qualsiasi di noi. Gli animali sono fantastici, gli esseri umani fanno schifo, gli animali mi fanno paura, sono belli solo i fiori. Non si può vivere in un mondo di estremi, si hanno delle preferenze, è chiaro perché abbiamo una personalità, un vissuto, una storia, è chiaro che maturiamo delle preferenze ed è anche normale averle, altrimenti sarebbe tutto insipido, sarebbe tutto uguale, ma le preferenze non sono il bene e il male, il giusto, lo sbagliato, sono la luce e l'ombra, sono il giorno e la notte, sono il maschile e il femminile. Sono due parti, come nel Tao, stanno insieme e si danno senso a vicenda. Se tu dal Tao gli togli tutto il nero, rimane un'altra cosa <ride> che non è più il Tao. Allo stesso modo se lo riempi tutto di nero e levi tutto il bianco, uguale, non ha più nessun senso. Se io guardo questa carta, hanno una bellezza, una proporzione, un modo di stare insieme le luci e le ombre che creano il colore, creano la profondità, creano un'immagine estremamente suggestiva. nell'impaginarla questa carta, nel lavorarci, quando beh, provavo a rendere questo disegno, che è di Anna Michelassi, ciao Anna, una carta, quindi la dimensione giusta, la proporzione, dove far stare la scritta, gli angoli e tutto, eh, è chiaro che ho dovuto inserire degli elementi d'ombra e di luce per favorire il contrasto e far vedere meglio, no? E eh, quando ne mettevo troppa di ombra, la carta perdeva tutta la sua bellezza, non aveva più colori. Quando mettevo troppa luce la carta uguale sembrava sbiadita, sembrava dimenticata al sole e, e non curata. Diventa interessante luce ed ombra quando stanno insieme, quindi nella mia giornata se davvero avessi solo cose che mi fanno stare bene, solo cose meravigliose, la prima giornata mi riposo, la seconda giornata mi ambiento, sto bene, sono felice, la prima settimana, uh, bello e inizia a scendere la curva della mia felicità, dopo un mese sono ritornata nella mia giornata perfetta ad avere alti e bassi, esattamente come prima. Non esiste il mondo solo di luce così come non esiste il mondo solo di ombra. Nelle cose difficili che mi aspettano oggi o banalmente nelle rotture di scatole che non ho voglia di fare, io posso andarli a cercare i colori. Per contrasto quando faccio qualcosa che non mi va di fare, subito dopo anche le piccole gioie, anche i piccoli momenti di relax, anche i piccoli istanti di recupero valgono molto di più. Come quando sei bruttina e esci con un'amica ancora più bruttina, così ragazzi tra i due dici guarderanno me che faccio meno schifo. <ride> Uguale. Quando ho qualcosa di brutto nella giornata posso farmi portare via tutta l'energia, oppure volontariamente, perché mi ricordo di fare un contrasto, metterci dentro anche dei piccolissimi istanti di bellezza, un caffè di 40 secondi preso in 40 secondi di tranquillità, gli auricolari per sentire 5 minuti di una musica che mi rilassa e mi fa stare bene, una pausa... Come quando porti le borse pesanti, se fai tutto di fila, arrivi, sei distrutta, le spalle che ti cadono. Magari ti fermi, ogni tanto le appoggi, sgranchisci le mani, le riprendi. È tutta un'altra qualità. Allo stesso modo, questo magari non vi risulterà un problema, ma allo stesso modo se ho una giornata molto bella, fantastica, Devo trovare un pezzettino anche per qualcosa che non sia così fantastico. O glielo trovo io o glielo trova la vita. Meglio se glielo trovo io. Qualcosa di mm, qualcosa di palloso, qualcosa di disagevole, qualcosa di non perfetto anche nel mio mondo perfetto. Mi devo ricordare di inserirlo. Se non lo inserisce già la vita per me, lo metto io perché ci vuole anche quello. Riesce a salvaguardare la tranquillità e la bellezza della giornata e al contempo gli dà maggior valore. Sembra anche meno brutto se lo metto apposta in qualcosa che lo riesce a contornare, a sostenere, a renderlo più accettabile. È vero che noi tendiamo sempre ad essere felici, sempre a stare bene, sempre ad avere il meglio. È un atto che sembra quasi andare contro natura, andarsi a cercare una parte buia, però se qui non ci fosse una parte d'ombra, tutti questi colori non avrebbero un senso così bello. Non ci sarebbe magia, Solo noi esseri umani cerchiamo di fare sempre tutto luce e niente ombra, sempre tutto a nostro favore e mai rinunciare a qualcosa. Il resto della natura lo vede che c'è un equilibrio. In natura esistono i parassiti, per dirne una, che non si impongono all'organismo ospite, attuano uno scambio che sia evidente tu mi ospiti e io ti pulisco i denti, come quelli che beccano il cibo dalla bocca degli ippopotami, per fare l'esempio estremo. Ma altri scambi sono più sottili e noi non li comprendiamo e diciamo il parassita sfrutta completamente il suo ospite. No, in natura non funziona così. Siccome non c'è la mente a filtrare, c'è sempre un dare e un ricevere, tra perdere qualcosa e ricevere qualcosa, avere un'ombra e una luce è sempre tutto bilanciato, ci sembra sbilanciato quando non ce ne accorgiamo. Ecco, possiamo iniziare a sperimentarlo già da ora, da questa giornata. Nei miei momenti magnifici posso inserire un gocciolino d'ombra. Nei miei momenti di disagio, di difficoltà, di rompimento, di fatica mi ricordo di andare a cercare una gocciolina di luce. facciamo ginnastica la faccio vedere un'ultima volta perché è troppo bella hai fatto un capolavoro Anna si va chiudo il microfono si fa ginnastica silenziosa oggi tutta di fila tutta bella fluida oggi sono pure vestita di nero quindi ci assomiglio anche buon martedì grazie di aver partecipato a domani mattina alle 9 ciao